Allora, qui vediamo eh, che ci sono scritti i primi quattro termini di una successione numerica. Non è difficile notare una ehm, particolarità. Ogni numero viene ottenuto dal precedente aggiungendo 3. Infatti il 5 è 2 più 3, l'8 è 5 più 3 e l'11 è 8 più 3. Sappiamo che se la successione Andasse avanti sempre in questo modo, cioè aggiungendo sempre 3 per ottenere il termine successivo, saremmo davanti a una progressione aritmetica di ragione 3. La ragione, cioè il numero che ehm, viene aggiunto di volta in volta per costruire il termine eh, successivo, si indica spesso con la lettera D, perché la D è l'iniziale della parola differenza. Ed è eh, diciamo la caratteristica appunto della progressione aritmetica è che la differenza tra due termini consecutivi è costante in questo caso appunto è 3 allora perché le progressioni aritmetiche in realtà anche quelle geometriche possiamo eh, interpretarle come delle funzioni allora se le possiamo interpretare come delle funzioni ovviamente numeriche Uh, significa che dobbiamo immaginare che la, la funzione, questa funzione f, sia in grado di associare ad ogni numero x un certo numero y, secondo un, un, un criterio, un determinato criterio. Allora, uh, x viene detto anche input, se vogliamo utilizzare un linguaggio informatico, e y output. L'importante per essere una funzione è che per ogni x esista un unico y, quindi per ogni input ci deve essere un unico output. Allora, la nostra progressione aritmetica, quella che abbiamo scritto sopra, la possiamo interpretare così. Io posso pensare che eh, di indicare con a con 0 il primo termine della progressione, a con 1 il secondo termine, a con 2 il terzo termine, a con 3 il quarto termine e in generale poi si può andare avanti all'infinito o in generale fino al termine eh, ennesimo. E allora posso pensare che questa funzione faccia questo. Al numero 0 faccia corrispondere il primo termine della successione al numero 1 faccia corrispondere il secondo termine della successione al numero 2 faccia corrispondere il terzo termine della successione e avanti così al numero 3 fa corrispondere il numero 11 al numero 4 farà corrispondere 15 perché 11 più 3 fa 15 eccetera eccetera quindi vediamo che funziona bene per ogni input c'è un unico output e eh, vediamo anche che il dominio di questa funzione cioè l'insieme numerico nel quale vengono pescati tutti i valori della x è l'insieme dei numeri naturali mentre perché chiaramente i termini della successione, questi sono gli indici no? A con 0, A con 1, A con 2, A con 3, eccetera. Quando io conto eh, uso, utili utilizzo sempre i numeri naturali. E, mentre Y in questo caso ancora sono numeri naturali, ma potrebbero essere numeri reali qualsiasi, perché se il primo termine invece che prenderlo come un numero intero l'avessi preso, eh, che ne so, come una frazione eh, o avessi preso non so, tre mezzi, allora il secondo termine non sarebbe stato 5, ma sarebbe stato 3 mezzi più 3, cioè 9 mezzi, eccetera. No? Quindi eh, la natura numerica eh, dei termini che compongono poi la progressione aritmetica essenzialmente, dipende essenzialmente da come ho scelto il primo termine e anche dalla ragione che non necessariamente deve essere un numero intero però nel nostro caso abbiamo fatto un esempio semplice dove anche tutti i termini della progressione sono numeri naturali, perché parto dal numero 2 che è un numero naturale, poi procedo aggiungendo sempre 3, quindi è chiaro che continuerò a ottenere dei numeri naturali. Allora, Una particolarità vi faccio vedere, visto che abbiamo fatto le rette, se vado a Ehm, rappresentare il grafico di questa funzione cosa vuol dire? che prendo tutti i valori 0, 1, 2, 3, 4 e li vado a mettere sull'asse orizzontale, quindi sull'asse orizzontale andrò a mettere tutti gli indici che utilizzo per eh, numerare in modo ordinato tutti i termini della progressione si parte da 0, poi 1, 2, 3, 4 eccetera e mentre rappresento sull'asse Y tutti i valori A con N, cioè tutti i termini della progressione. No? Allora, eh, cioè gli output praticamente. Come faccio a rappresentare il grafico? Come sempre si fa, cioè vado a eh, considerare i punti che abbiano queste coordinate. Quindi il primo punto è 0,2, allora li disegniamo in rosso, quindi è questo punto qua, il secondo punto è 1,5, il terzo punto è 2,8 e vedete che cosa succede? Allora, che parto dal primo termine che corrisponde ad n uguale 0, quindi mi metto sull'asse verticale a quota 2, ok? Poi cosa faccio? Ogni volta, ogni punto ha una scissa, una n che incrementa di 1, quindi vuol dire che mi sposto a destra di 1 e poi siccome la progressione ha ragione 3, mi alzo di 3 per trovare il termine successivo. Poi ancora mi sposto di 1 perché devo calcolare il termine successivo, quindi se lo da con 1 devo andare ad a con 2, quindi n uguale 2 e la ragione è 3, quindi mi alzo di 3. E vado avanti sempre così ovviamente trovo tutti i punti allineati per quale motivo perché la pendenza tra un punto e l'altro è sempre costante quindi sono tutti i punti allineati perché il delta x è sempre 1 perché mi sposto da un punto all'altro incrementando di 1 l'indice n e poi mi alzo di 3 che è esattamente la ragione, la ragione in una progressione aritmetica sempre quella è. Quindi, cosa vediamo? Che sono tutti i punti allineati. Se io volessi tracciare la retta che li unisce tutti quanti, troverei quale retta? Troverei l'equazione della retta che ha come pendenza 3, cioè poi avrebbe 3x più la quota che è 2. Ok. Allora, quindi questo tradotto nel linguaggio invece delle progressioni, la y è il termine generico a con n, il 3 che cos'è? È la ragione che moltiplica x, ma x in una progressione non può assumere tutti i valori reali, soltanto i numeri interi, anzi i naturali, quindi n più 2, ma 2 che cos'era? era il primo termine della progressione. Quindi abbiamo in questo modo anche visto, eh, abbiamo trovato una formula che si poteva trovare facilmente anche in un altro modo, che ci dà l'ennesimo termine della progressione aritmetica di ragione d quando conosciamo il primo termine della progressione. Perché ovviamente se parto da a con 0, e aggiungo d ogni volta per arrivare all'ennesimo termine, vuol dire che ho aggiunto ad a con 0 n volte la ragione d. Questo, ripeto, si può interpretare anche come il grafico di una funzione che ha tutti i punti allineati con pendenza in 3 e quota 2, pendenza d e quota a con 0.